realizzo dei progetti territoriali, interregionali, per chi me li chiede, per comitati genitori e quant'altro, eh, finalizzati appunto alla prevenzione eh, del disagio minorile. Questo perché? Perché eh, si può fare parecchio prima, ecco. Sono percorsi educativi dove vengono coinvolte eh, tutti quegli elementi che contribuiscono a far sì che una comunità educativa sia funzionale. Perché questo? Perché non può essere demandata esclusivamente alle famiglie, non può essere demandata questa responsabilità esclusivamente alla scuola, ma anche al territorio e quindi alle politiche sociali e quant'altro. È proprio una rete che si deve costruire, un percorso calibrato, strutturato, quindi cucito come un abito sartoriale per quel contesto educativo. Per cui è fondamentale credo che se ci sono degli scambi di buone pratiche anche territorialmente tra diversi istituti e non solo tra diverse scuole dove si dà una certa certo. importanza e si mette al centro dell'attenzione l'operato dei ragazzi, insomma si possono ottenere degli ottimi risultati. Proprio perché abbiamo una gioventù che è attenta, molto sensibile ma contemporaneamente altrettanto. Fragile dal sì. fatto che insomma sei meglio di me. Che oggi come oggi si sente parlare di suicidi, di ragazzi che stanno aumentando. Ecco, oh, io non vorrei che magari. Eh, Socialmente eh, si può attenzionare l'argomento quando magari eh, i casi eh, cominceranno ad essere messi a risalto, eh, perché eh, con l'andare del tempo oh, questi fenomeni possono essere più evidenti. Penso sì, che bisogna ecco, intervenire ecco, prima. Ecco. Sì, ecco, infatti, stavo infatti notando questo: un elemento che probabilmente mi sono un po' scordato di dire io nella mia presentazione appunto per te, è che tu ti occupi tantissimo di prevenzione sì. del disagio giovanile, quindi Sotto non solo tutti gli, aspetti. So, so, Sotto esatto, tutti so, gli aspetti, tantissimo di prevenzione. No. Un aspetto molto interessante, eh, scusate, perché eh, ad esempio io ho notato che hai usato un termine, un concetto che a me piace tantissimo. Che quello di comunità, perché molto spesso questo lo vedo fare anche da professionisti, purtroppo, eh, si commette in buona fede, per carità un errore, ossia di ragionare per compartimenti stagni. Quindi c'è cioè, quello che ragiona in termini di scuola, quello che ragiona in termini di, eh, di strada, quello che ragiona in termini di. e così via. Invece eh, quello che noto anch'io nella mia pratica professionale è che con tutti i cittadini, ma soprattutto con i ragazzi ancora di più, è fondamentale ragionare proprio in termini di comunità. È la comunità che crea l'uomo, è la comunità eh, che sviluppa le relazioni, è la comunità che ti identifica e ti dà la tua identità. Okay. Qualunque essa sia che sia quella piccola del contesto scolastico che sia quella più grande, diciamo del contesto territoriale. O anche per esempio il ragazzo che eh, frequenta un gruppo che sia un gruppo positivo la classica banda non è detto musicale ma quella di strada e via discorrendo cosa sì. succede e nel piccolo gruppo inteso come piccola comunità che tu vieni riconosciuto, identificato e per cui ti senti anche di appartenere ecco che con i ragazzi eh, bisogna fare a monte un lavoro e non solo con i ragazzi ma Partire da quando essi sono proprio piccoli, perché io parto proprio Certo. Con queste finalità e i miei progetti mirano praticamente a sviluppare l'autostima attraverso chiaramente l'auto la consapevolezza del sé che è fondamentale l'identità che deve essere riconosciuta e valorizzata all'interno di quel gruppo ma soprattutto rafforzata dalla famiglia perché se tu vai a creare un nucleo come lo definiscono alcuni professionisti caldo che quello Familiare quel ragazzo avrà un'autostima talmente crescendo, talmente forte che gli ostacoli, le difficoltà, i malumori e nonché i problemi che incontrerà nella vita potrà risolverli no? con molta più facilità. La cosa che ho detto prima non si può ragionare per compartimenti stagni. stagno. La stessa cosa, mh, un analogo errore, può essere fatto in una comunità familiare. Cosa significa questo? Mm. Che spesso può succedere che eh, se una coppia attraversa dei problemi che non siano soltanto quelli della separazione, prima di arrivare al dunque di comunicarlo, si tiene quasi in disparte il minore eh, per non farlo partecipare, per non creargli dei problemi. Così come sì. anche il fatto se un genitore, per esempio, è stato licenziato, se ci sono dei problemi economici e quant'altro. Certo. I figli percepiscono dipende dalla fascia chiaramente di età no il figlio sente percepisce immagina può farsi una sua idea che può essere sbagliata può essere giusta ma prova ad immaginare cosa significa vivere con una paura che tu non comunichi no certo, e non certo, sentirti certo. parte integrante di quella coppia tu sei il frutto della coppia parlarne sedersi a tavola perché l'ascolto è fondamentale no e dire guarda ci troviamo in queste difficoltà ma non ti preoccupare perché insomma mamma e papà faranno comunque il possibile, tu impegnati per quello che puoi, per come riesci, certo. devi metterci entusiasmo, passione, amore in quello che fai, non significa impegnati perché io ti voglio a tutti i costi che tu mi raggiungi il nome, non significa impegnati perché io a tutti i costi voglio fare di te un medico,